Interrotto, ma eh, affermando la necessità di una discontinuità rispetto al passato e di lì, quindi, poi in attività di, di ricerca, studio, seminario, relazione, indagini perché si potesse conoscere il paese, si potessero conoscere i problemi reali del paese, economici, sociali, perché si potesse arrivare ad una costituzione moderna e che potesse rispondere alle aspettative, alle esigenze effettive del Paese. E poi una vera e propria opera di eh, informazione, di divulgazione, pedagogica, eh, perché si doveva crescere finalmente per gli italiani un senso di cittadinanza democratica prima ancora di avviare un processo di alfabetizzazione costituzionale. E in questo volume poi si racconta anche la questione economica e quindi si considerano anche le strategie economiche che all'interno del Ministero della Costituzione attraverso la Commissione di Studio e le diverse sottocommissioni hanno fatto, ma anche il riferimento al, diciamo, al più ampio scenario economico-internazionale e, e poi si parla anche del ruolo dei partiti politici quindi questioni come eh, la personalità. Del partito politico, la crisi, eh, il partito politico è la società globale, è la dimensione sovranazionale, è la questione della regolamentazione politica, insomma questioni che sono ancora oggi da parte nel dibattito culturale e politico modiale. È un volume ricco e noi togliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta i relatori e gli autori dei saggi per la loro disponibilità, per la loro collaborazione, per i loro contributi scientifici perché hanno reso possibile ancora una volta, possiamo dire, per la Fondazione di Bagno raggiungere un importante obiettivo come istituto di ricerca storica. Il patrimonio della Fondazione di Vaglio, ma direi un'intera comunità di questo lavoro e lavori come questi sono degli strumenti scientifici che certamente permettono di analizzare, conoscere vicende, eh, nomi della storia passata, ma devono servire soprattutto per leggere e vivere il tempo presente e quindi in questo caso leggere la nostra Costituzione, avendo così la possibilità anche di recuperare ideali, valori, punti fermi che eh, magari nel corso del tempo forse eh, sono stati persi. E io colgo l'occasione anche per eh, riportare, per farvi il saluto del sindaco di Valletta, Antonio caro e del presidente della regione di si scusano per la costa, ma fanno appunto pervenire. Eh, passo adesso subito la parola all'avvocato alla, alla Gianni Pastoriero, al presidente della Commissione di Buonasera, grazie a tutti. Io, non, a me, non può che parlare della ricerca e del volume. Della ricerca e del volume parleranno gli illustri relatori che abbiamo hanno invitato e che io ringrazio per aver accettato il nostro, i nostri invito. Io non posso fare a meno di eh, sottolineare però fatto sostanziale. Le, questa ricerca a noi della Fondazione di Magno ci ha consentito di poter assolvere a, la, la duplice nostra funzione, che è quella di parlare, di ricercare, di, di scavare ancora di più nella memoria del socialismo italiano, ma naturalmente anche di parlare di dei problemi che. Che credo nella seconda metà del Novecento l'abbia a più alto livello rappresentato, non solo in Italia, ma anche, ma anche eh, internazionalmente. Le condizioni nelle quali Nenni svolse il suo lavoro di ministro della Costituente, peraltro per dei per pochi mesi, come, come è noto nel governo Barri, non furono facili. Scorrendo una biografia ci è stata donata soltanto qualche ora fa, rispetto ai tempi, una biografia inedita di un personaggio eh, attorto e dimenticato nella storia della nostra terra, ho trovato questo, questo pensiero a proposito degli anni non facili nei quali il lavoro, questo lavoro di preparazione della Costituente si... A Roma al governo Boloni nel giugno 1945 era seguito un governo più rappresentativo della resistenza, presieduto da Ferruccio Parli, Maurizio, del Partito d'Azione. Si poteva pensare che questo fosse un successo e tale noi lo consideravamo nell'immediato, ma il governo Parli era nato Cracile, sia perché il suo nome era venuto fuori come una mediazione tra un governo, enni del più e un governo, sia così in particolare il partito ed un governo De Gasperi della, della Dice. Sia per i crescenti condizionamenti alleati, sia per il deteriorarsi dei rapporti tra i partiti del CLN, e sia infine per la politica della Chiesa di Pio XII, fermamente ostile ad ogni svolta socialista, anche moderata nel paese scrive queste cose Renato Sciotti del quale ripeto abbiamo acquisito gli archivi e che spero di, speriamo di poter presto restituire alla conoscenza come, come sicuramente, sicuramente è di merita devo dei ringraziamenti al magnifico rettore che ci, che ci ospita Roberto Bozza che è un vecchio amico che ho conosciuto sono le praticamente nello studio di un amico non dimenticato con lo studio che era anche, anche una casa di grande, di grande passione civile. Ringrazio Santo Torre, Gianfranco Viesti, Silvio Suppa, il presidente Piero Curzio, per il quale con loro c'è una migliore frequentazione. Con loro spero che questo sia solo la prima volta, mi auguro che sia per noi solo, una prima volta che hanno accettato di. Eh, parlare di, di questo libro e, di questa, e di, questa, di questa ricerca. Io devo ringraziare molto, davvero Grazie. molto, gli studiosi che hanno lavorato a questo libro. Ringrazio Luigi diciamo, volte, Marina Comei, che hanno scritto un di, gran, di grande pregio, anche perché sono della nostra università, insieme alla Daniela. Che anche essere della nostra università, ma in questo momento insegna all'estero. Poi ringrazio virtualmente Zeffiro Ciuppoletti di Firenze, Salvo Antonio di Catania, Tommaso Eroaldio Frosini, che è fra Napoli e Roma, Danilo Preschi che è a Roma, e Pino Pisicchio che è qui e che spero solo temporaneamente noi abbiamo prestato all'Università di Roma e lo abbiamo sottratto ad altri, ad altri impegni. Grazie e il docente che ha. Eh, coordinato sia la ricerca che il volume con passione direi militante. Devo doverosamente un pensiero a Franco Marini, già presidente del Senato, presidente del comitato scientifico eh, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato di, comitato, di valutare i, i, i progetti eh, che pervenuta la presidenza in occasione tra virgolette dei, dei grandi anniversari come si dice, noi questo progetto abbiamo presentato appunto l'anniversario della, della Costituzione devo dire che la Commissione ha valutato questo nostro progetto all'unanimità con, con un giudizio molto molto, molto e di naturalmente è naturalmente in particolare in orgoglio con loro Ringrazio la struttura di missione della presenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal dottor Mancinelli e da una ragazza, da una giovane funzionaria che abbiamo scoperto che nel suo sangue metà del suo sangue essere addirittura incontrassata, il che naturalmente ci ha fatto particolarmente, particolarmente, particolarmente felici. Dopo l'incontro di oggi se ne svolgeranno altri. Dopodomani. Il libro sarà presentato a Roma, eh, con amici altrettanto, altrettanto eh, appassionati. E poi proseguirà la presentazione di questo libro perché eh, c'è stata già preannunciata eh, la presentazione a Milano presso lo storico eh, circolo di amici dei, no, circo, dei socialisti di Milano, mentre sarà, sarà presentato anche a Catania presso la. Università di Catania e la Facoltà di, di, di, di Scienze Politiche. Questo naturalmente ci fa particolarmente contenti e noi saremo delievi di portare dovunque la testimonianza di passione civile e democratica che è insita in questo pezzo di vita, ma non solo in questo pezzo di vita. E, perché, devo rivolgere un, un pensiero, eh, spero che voi comprenderete a casa mia, cioè all'interno della Fondazione di vita. Devo rivolgere alla nostra piccola ma generosissima struttura che assolve a questo, questo lavoro con grande sacrificio e devo dare atto, atto, atto a tutti con grande passione, spesso soprassedendo anche a quelle che sono naturalmente le, le, le esigenze primarie di, eh, di ciascuno. Desidero dare un pubblico riconoscimento anche ai nostri collaboratori, Chiara Bagnozzi, Maria Di Nunno, Oscar, Oscar Bonamano, che insieme a Simone Bocruzzi hanno curato un abstract, abstract che ciascuno di voi potrà trovare a partire da un molto bello. Che potrà trovare domani nel sito cioè www.divagno-it-fondazione. E papo pdf che è corredato da una fotografia, da una galleria di fotografie di Nenni che fanno parte del patrimonio dell'archivio storico della Fondazione di Vaglia perché sono fotografie di Rocco, di Rocco Enrico eh, riprese nel teatro Pedruzzelli, una vista di Nenni a Parigi, in una delle tante viste di Nenni, questa in particolare del 1972. Grazie, ringrazio Mattia Ramuni e Vittorio Di Lorenzo. Sono loro che maneggiano con questi strumenti della, della modernità che naturalmente a lui è molto, molto congeniale e che poi sono gli unici che hanno consentito di farci ritrovare tutti insieme qua, perché naturalmente io da ringraziare loro, voglio ringraziare ovviamente tutti quanti voi. Grazie e buona scopo. a tutti e a tutti e eh, sono mm. a portare, portare, portare il porto di risultati del dipartimento di sicurezza, sono in realtà io a ringraziare gli organizzatori per aver scelto la nostra sede eh, per un'iniziativa così prestigiosa che si pone eh, secondo me non casualmente al termine, verso la fine di un anno che è stato molto intenso per le attività del dipartimento, soprattutto per la convenistica eh, e in particolare si pone eh, al termine del nostro ciclo di eventi eh, dedicato appunto, ai 70 anni della Costituzione, di cui eh, forse questo, non casualmente questo incontro rappresenta una sorta di ideale post scritto o forse anche scritto, dipende appunto dai punti di vista. Certamente, certamente il miglior modo di celebrare la nostra Costituzione non è quello di consegnarla alle teche della ritorno assolutamente, Ma quello di continuare a studiare, eh, di continuare a studiare, di continuare a indagare le radici, così come questo editorio libro fa questa ricerca di grande peggiorità, non fosse altro perché le costituzioni, come ben sappiamo, non sono solo testi giuridici compendi di regole, ma esprimono molto più ampiamente una condizione di sviluppo culturale di un popolo del quale eh, rappresenta è fondamentale di ampola presentazione, c'è cioè spettro di un posto. Le Costituzioni contengono e stravandono una memoria di informazioni ed esperienze, un patrimonio di idee appunto di amici, di cui poi di volta in volta sanciscono la riproduzione o la recessione, a seconda di poi come va, come va l'esposta della storia. C'è cioè, dietro ecco, a tutti i giorni, Diceva Petronelli che per scrivere una Costituzione non basta, sono le parole sue, comprare da un regattiere una magna carta usata, né serve una cucitura di pezzi presi qua e là tra il mezzo centinaio di Costituzioni esistenti o in un consesso, lui diceva, di assorti professori di diritto pubblico, che è un'espressione molto simile. Sarebbe in questo caso una Costituzione non vitale a Petronelli, è un pezzo di carta con nastri e sigilli da conservare in malinconici musei storici. E quindi piuttosto, egli concludeva, eh, occorreva, questo è il grande sforzo, intercettare quella pullulante vita nascosta di attese e speranze. Sono espressioni molto incisive, molto rappresentative su suo mondo. E' un proprio il ministero per la Costituente istituito nel luglio 45, con la Capodembia, appunto, a rappresentare una vera officina dell'esperienza. Ricorre questa espressione. Certo che dà orgoglio, ma anche molta malinconia, ripensare allo slancio ideale di quel tempo. Rileggere, ad esempio, l'opuscolo del 1946 di Arturo Carlo Diego, che cos'è la Costituzione. Dove il grande giurista affermava che ogni legislatore deve essere guidato, sorretto, confortato dalla coscienza del suo popolo. Verrebbe da chiedersi appunto se come popolo e come classe dirigente siamo stati sempre all'altezza di questo compito. Beh, diciamo in conclusione: ci farà bene, certamente, per un pomeriggio, tornare a sentire l'odore di quell'officina delle speranze grazie ad un libro di grandissimo pregio di cui non si potrà non tener conto nelle future riflessioni sul tema. Grazie. Grazie. Adesso la parola al dottor Mangherciano, regole contro le regole. Grazie. A me spetta soltanto il compito di una lanciata di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 Nelle commissioni di studio istituite da Nemi e nell'abbondante materiale informativo prodotto dal Ministero, forte fu l'interesse verso modelli costituzionali ed anche di democrazia popolare europei e non solo europei. Materiali che per la loro capillare diffusione fusione, per qualità, entrarono per così dire nelle case dei quadri intermedi della società.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 Di questo impegno e del ruolo di Giannini si è voluto valorizzare un aspetto, non sempre emerso con la forza adeguata nella ricostruzione storiografica, vale a dire l'aspetto di attento selezionatore di forze intellettuali e professionali, cresciute nel fascismo e che la nuova Italia ereditava dal regime, da inserire nel nuovo quadro istituzionale e culturale del Paese.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 Marina Comei ha dedicato un'importante riflessione su questo tema. Si pensi ancora alla Cassa del Terzo <coughs> Giorno, che vide all'opera nel dopoguerra due grandi protagonisti, diversi ma uniti da un'idea produttivistica e allo stesso tempo pianificatrice dello sviluppo. Stiamo parlando di Pasquale Saraceno e di Rodolfo Moranda. Un'altra direzione ancora è la rimessa in gioco di un dualismo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 alle loro culture politiche, alla capacità di mediazione che quest'ultima si realizzò nell'Assemblea Costituente attraverso il rapporto con Dossetti e con il formidabile gruppo dei cattolici democratici eletti all'Assemblea. I cosiddetti professorini, stiamo parlando di Moro, Fanfani, Lapila e tantissimi altri. Una dialettica, dunque, tra questa idea di Nendi di legare popolo e costituzione a quella del capo comunista di innervare la Costituzione attraverso la forza libera e non istituzionalizzata del partito politico, una forza alimentata dalle grandi ideologie e che sa tradursi nella capacità di negazione delle masse e allo stesso tempo nella capacità di mediazione politica. Nen invece confidava nella spinta popolare per consolidare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 Una domanda costituente da ricreare in un tempo di crisi sistemica della politica e dei partiti. Una domanda da riprendere al pari della sfida democratica del dopoguerra. E questo è un auspicio che il libro consegna ai suoi lettori. Grazie. perché dare una, una risposta all'uno o all'altro delle, delle possibilità eh, non era indifferente non era una semplice questione di metodo era una questione di valore una questione di, di fondo. perché eh, se noi leggiamo un testo e, e, e troviamo una parentesi la parentesi si può tranquillamente eliminare per una, per, e, e si ritorna a, a, a, al, a, al precedente e quindi vuol dire che eh, togliere il fascismo avrebbe potuto significare come parentesi tornare tranquillamente al vecchio stato di carattere liberale oppure è un elemento di discontinuità rispetto al discorso la parentesi eh, fa parte dell'evoluzione della società italiana e bisogna dare una nuova spinta e, e quindi in un certo senso ci si ritrova all'interno di un, in un momento nel quale tutto è provvisorio, è provvisorio la nuova tenenza, anzi si cerca di renderla definitiva, di cambiarla qualche tempo prima del referendum um, è provvisorio il concetto di costituzione bisogna capire che tipo di costituzione vogliamo, vogliamo, vogliamo scrivere um, il referendum consegna un, un, un mandato molto preciso sarà una repubblica e c'è cioè già di comincia a proporre un altro tipo di repubblica rispetto a quella che noi poi abbiamo realizzato cioè una repubblica di carattere presidenziale insomma tutto è provvisorio L'esperienza del Ministro della Costituente mi sembra molto, molto importante ed è su quello che io ho concentrato la mia, la mia attenzione perché mh, entra in gioco qui un fenomeno che è talmente nuovo per il pensiero politico e costituzionale, penso che ci fosse un pensiero costituzionale vero e proprio in Italia eh, nel 1946, formato, pronto a, ad agire. Bisognava costruirlo. Il discorso nuovo era quello del, del dialogo tra forze politiche e quando dico questo penso non solamente all'incontro all tra le ideologie, ma anche all'incontro dei metodi, all'incontro delle culture, all'incontro delle formazioni. Se guardiamo la sociologia della Commissione del 75, per non dire poi dell'intera dell costituente, ma noi ci concentriamo questo. E vediamo che le forze politiche che la compongono eh, ricorrono a metodi diversi per inviare i loro portavoce, i loro agenti diciamo, eh, per la scrittura della Costituzione. Eh, la democrazia cristiana ricorre molto ai giuristi. Ci sono cinque giuristi nella Commissione del 75, alcuni di essi li proveremo poi come Presidente della Repubblica, no? Leone eh, eh, in particolare, e poi mh, io, insomma, Leone poi o come com Presidente del Consiglio, Moro per esempio, e quindi eh, la democrazia cristiana non ha un divario di dirigenza in partito, di gente che ha fatto la resistenza eh, nel senso diciamo, diciamo, attivo, quanto piuttosto hanno, hanno lavorato nell'antifascismo, il che era già una cosa di molto importante, e, e quindi devono reclutare una serie di persone, la cui formazione eh, deriva Proviene dagli anni del fascismo, i giovani mortati trasformati all'interno eh, delle accademie fasciste e se adesso pensiamo che solamente una dozzina di, di, di professori eh, al momento del giuramento eh, si rifiutano di giurare e eh, vengono quindi estromessi dal, dall'insegnamento, eh. gli altri sono persone che hanno in genere aderito all'invito all di croce. Vivere dall'interno, per cercare di inaugurare degli elementi di democrazia, di pensiero, di, di logica che non fossero quelli del, del fascismo. In poche parole, per non lasciare campo libero eh, al regime, eh, riproducendo una ventina anche sul piano culturale, all'interno dell'Accademia, dell delle università, quindi prevalenza dei testi. Abbiamo un'altra costituzione che è stata scritta prevalentemente da giuristi, è stata la Costituzione di Weimar che rappresenta un sistema che i, eh, i nostri studenti conoscevano, almeno quelli formati delle università, e quelli che avevano assistito forse dal punto di vista estremamente politico al, allo sfaccello di una stremica democrazia che però non aveva gli strumenti per reggere alle pressioni rete. Da, dalla parte comunista eh, arrivano arriva invece molti dirigenti partito, cioè di partito, c'è solamente un paio di persone che mh, in qualche modo eh, si possono considerare, mh, considerare eh, di provenienza accademica, tra questi l'importante è che sia proprio... Ehm, proprio beh diciamo abbiamo... abbiamo Abbiamo, da, da punto di vista della parte laica abbiamo Calamandrei, abbiamo, abbiamo, abbiamo Urini, insomma, persone che hanno, che hanno molto condizionato i lavori della, della Costituzione. Insomma, in, fine, in definitiva, bisognava creare un, un supporto di carattere eh, scientifico, di conoscitivo, eh, un supporto di pensiero libero, pensiero costituzionale, Libero che potesse servire a tutte queste diverse categorie di persone, accademici presenti nella commissione del 75, eh, dirigenti di partito. Eh, evidentemente, le sinistre non si fidavano molto degli accademici, ma volevano loro uomini all'interno di, di questo organo così importante per la scrittura della Costituzione. E, e quindi, in un certo senso, bisognava inventare una nuova. Quello che mi ha colpito, partendo proprio dal nome del Ministero, è questa particella per costituente. Si sarebbe potuto dire il Ministero della Costituente, il Ministero degli Esteri, il Ministero degli Interni, il Ministero eh, della Difesa. E invece questo per sta ad indicare una, un Ministero che si pone a servizio, che opera per far funzionare eh, qualcos'altro. E quindi praticamente... Io, il, il, sappiamo che ci fu, e questo ce lo dice bene il saggio di, di, di rivolg, eh, che all'interno dell'organizzazione di questo sistema di supporto alla Commissione del de 75, in particolare dell'Assemblea Costituente, perché ancora non si sapeva che sarebbe nato la Commissione del 75, eh, bisogna eh, fare una scelta fondamentale. Un, diamo un incarico a dei tecnici oppure creiamo addirittura un'istituzione. È l'istituzione di cui si aveva bisogno, perché sono le istituzioni che dovevano ripartire dopo il, la cancellazione del totale delle istituzioni democratiche che era stata compiuta durante un ventennio fascista. E questo, questo la nascita di questo disastro fu fortemente voluta da Nero. Cosa fa questo documento? Questo è, è noto, è stato detto, però voglio sottolineare un aspetto. Intanto prima di tutto deve organizzare la nascita dell'Assemblea Costituente. Sì, è vero, c'è stata un, un, una decisione di creare in Italia un momento costituente, ma eh, bisogna realizzarlo. E allora eh, il voto, l'invenzione, anche il metodo elettorale, si sceglie un metodo elettorale che è quello proporzionale, perché mm, si prova contraria nella percezione del tempo, ma anche diciamo, nella nostra di oggi, il proporzionale rappresenta forse il sistema più democratico. A grandi altri difetti si dice che non garantisce la governabilità, che, che favorisce il pluralismo dei partiti, a meno che non si introducano dei correttivi come in Germania, ma eh, certamente è il sistema che rispetto alla maggiorità valorizza tutto ciò che eh, emerge nella società in termini di scelte politiche e quindi eh, nel momento in cui si deve ricostituire un principio di democrazia nel nostro paese ecco che eh, si sceglie la proporzionale così come dall'altro punto di vista si opta per, sì, si opta per il referendum eh, bisogna mettersi in due elementi importanti la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta la costituente ha un ruolo nel dare indicazioni di questo tipo di un, là, il ministero indicazioni di questo tipo e poi la produzione scientifica io ho portato con me uno dei, dei volumetti del eh, dal Ministero della Costituente eh, edito a Firenze con il caffè di Cresce Sansoni è il numero 5 dedicato alla Costituzione inglese. lo faccio perché poi questo è stato uno dei documenti da cui poi ho eh, potuto sviluppare tutta la mia riflessione sul sistema britannico perché eh, rappresenta ancora un, un una sintesi eh, molto molto importante. Questo viene fatto per moltissimi sistemi politici, per moltissime, moltissime organizzazioni costituzionali, eh, quelle poche che, che erano diciamo, eh, osservabili, se vogliamo rispetto a tutte quelle che invece sono nate successivamente. E, mh, e anche eh, molti governi del Ministero della Costituzione che erano indovinati a sistemi elettorali perché bisognava, bisognava mh, Mettere assieme una conoscenza eh, che in qualche modo non solo si, si, si riferisse all'organizzazione istituzionale dei paesi, ma anche al modo con cui questa doveva essere formata. Sant'Ori dice che i sistemi elettorali sono tanto, tanto, così tanto importanti che non bisogna neanche scriverli nella Costituzione. Sembra un paradosso, ma, ma il sistema elettorale rappresenta il meccanismo fondamentale per formare le istituzioni e i nostri costituenti stavano molto attenti a non riprodurre il sistema vermariano che aveva inserito la proporzionale eh, con l'illusione di salvare la propria di garantire la propria democrazia <coughs> e di blindarla nel testo costituzionale alla fine questa inserzione di, de, della proporzionale nella costituzione aveva visto di modificare totalmente il sistema elettorale e di fronte alla frammentazione dei partiti eh, questa impossibilità era stata una delle cause di auto, eh, come dire, strozzamento della Costituzione bernariana. E quindi fu molto intelligente la scelta del Ministero del, della Costituente di, di mettere insieme moltissimi di questi volumi di sintesi, non solo dei grandi trattati, non serviva scrivere 600 pagine per spiegare la Costituzione britannica o quella degli Stati Uniti. Occorreva che ci fosse un materiale di base che aiutasse a orientare le, le opinioni e il lavoro dei nostri costituenti, eh, però aggiungendo anche degli studi altrettanto sintetici ma abbastanza chiari, eh, della, eh, dei sistemi elettorali, come si vota, di come si scelgono le istituzioni, come si formano, in quale modo. Occorreva quindi fare delle scelte fondamentali e questo, mh, questa collezione rappresenta eh, forse la prima collezione libera di, di, eh, di volumi dedicati al costituzionalismo. Quali erano le, i precedenti? Ah, io penso che il precedente il più, più importante fosse all'epoca, diciamo, nella svolta del Novecento, la prima importante collezione di gli alti, che, che eh, traduceva e presentava al pubblico italiano eh, opere. Di, di grande respiro, di, di, di, di, di provenienti da diversi ambiti di culturali, da diverse scuole, prevalentemente anglo-americane ma anche europee. Dopodiché non ci fu nessuna nessun, questo tipo di produzione così varia, così formativa, cessò completamente. E negli anni della prima guerra mondiale e poi con il fascismo certamente, parlare di libertà fondamentali combinate con la magna carta oppure parlare di sistemi elettorali di libertà eh, non era una, qualcosa di molto consigliabile per il, il, per il, il docente o l'insegnante che potesse in qualche modo formare le nuove generazioni e quindi la ripresa della, degli studi è dovuta anche a questo punto di punto importante e questo appunto non è solamente il non sono solamente di manualetti per costituenti, diventano, eh, diventano una specie di giacimento culturale che nelle università eh, ha avuto un'enorme eh, efficacia, ha prodotto molto efficacia nel formare la conoscenza di base dalla quale poi sono nati tutti gli studi di diritto, di diritto straniero. Era necessario che questo fosse fatto ed è stato molto importante che si fatti fatto attraverso il ministero e finalizzato all'attività di coloro i quali si accingevano a elaborare la nostra costituzione, Mh, la collana di testi e documenti costituzionali eh, ancora oggi è conservata anche nella nostra università. Purtroppo molti di questi documenti molti di questi non si trovano più, chissà, molti docenti se ne sono stessi noti molti e quindi bisogna tentare di recuperarla come, come si sta recuperando anche la collezione lunare che rappresenta un giacimento importante. Il bollettino, anche questo evito dal, dal Ministero, era invece una forma più agile, più, più, più, più rapida, mi pare che venisse poi ogni settimana, nei dieci giorni, insomma via con una cadenza molto più ravvicinata, perché anche gli eventi della, eh, delle le trasformazioni, un momento di grande trasformazione, qual era quello che se, fece seguito alla seconda guerra mondiale, eh, certamente era un mettere in campo una fenomenologia della, della democrazia, della ricostituzione degli Stati e così via che doveva essere tenuta sotto, sotto, sotto, sotto osservazione perché non bastava semplicemente studiare il costituzionale sboglasta occorreva anche studiare il costituzionale mentre si stava sviluppando. e quindi ehm, la grande intelligenza sia per i nostri costituenti sia per il pubblico, cioè per quelle persone che poi alla fine hanno acquistato questi documenti. Concludo dicendo che eh, nel corso di diritto costituzionale, io forse devo dire delle cose che non sono... Del che esiste il costituzionalismo, che esiste la storia, che esistono gli altri sistemi eh, costituzionali, che questi sono nati attraverso un lungo processo di decantazione, molte battute d'arresto, molti episodi, molte situazioni terribilmente traumatiche, eh, per risolvere quel dilemma classico del costituzionalismo che è il rapporto che si crea tra il potere e tra le libertà. Grazie. Mm -hmm. L'equilibrio che occorre creare tra queste due oggettive condizioni: il potere è necessario, sarà come un altro per alcuni di noi, però è necessario per la mettere ordine. Le libertà sono importanti, esistono oggettivamente perché ci appartengono come persone, come, ehm, e allora, però questi due aspetti sono tendenzialmente in antitesi tra loro. Dove c'è tanto potere, le libertà si restringono, dove c'è tutta la libertà in potere non esiste e si ritorna al Stato. E allora la scienza del costituzionalismo è proprio questa, è quello di mettere assieme, di mettere d'accordo queste, queste due grandezze. E se noi riusciamo a far comprendere questo agli studenti che entrano nelle nostre università, allora poi alla fine la coscienza democratica non può non svilupparsi, non può non radicarsi nella loro esperienza di vita. E, fortunatamente io sono capitato nello stesso periodo alla conclusione del primo semestre in cui si affronta proprio il tema della Costituente e della nascita della Costituzione per cui eh, la, diciamo, la, la riflessione sul ministero della Costituente mi è servita molto per, per spiegare agli studenti il metodo di scrittura di una Costituzione che deve essere per forza una Costituzione di compromesso, altrimenti non è una Costituzione democratica. Noi usiamo il termine compromesso come in senso dispregiativo, io non mi comprometto, non mi vuole compromettere, così via, ma se non c'è un compromesso, un accordo reciproco, un compromesso, un compromesso che fare parti che hanno non solo diverse ideologie, ma anche diversi metodi della politica, non può nascere una Costituzione davvero un democratica, altrimenti abbiamo le Costituzioni concesse sovrane, le Costituzioni concesse dai sovrani, le Costituzioni non è possibile se si vuole passare dal, dal, dagli stati totalitari alle democrazie e se riusciamo a noi a spiegare questo ai nostri studenti allora forse la scommessa se un una, una un qualità, per la classe politica, che oggi forse lascio un po' a desiderare sarà una scommessa che ha qualche speranza grazie perché il concetto di che ebbene sia centrale in tanta parte della cultura moderna francese, non è altrettanto forte e radicato nella cultura moderna italiana, e in particolare quella del Novecento, dove prevale di più l'elemento della differenziazione, della diversità. Questo discorso, eh, passando via agli altri saggi, infatti mette a nudo mille università che hanno caratterizzato il processo di costruzione della Costituzione italiana e di tornare sulle quali, tornando alle quali, mi viene in mente l'idea che forse noi in tutti questi anni un po' di celebrazione, un po' di studio, abbiamo perso la cosa più bella che aveva, il carattere più bello che aveva la Costituzione italiana e che questo libro ci ripropone integralmente, senza perdere nulla di quella volontà originaria, cioè la provvisorietà del processo, la difficoltà del processo che ha condotto poi alla stesura di un articolato che noi chiamiamo Costituzione, e anche la dose di apertura che al momento la stessa nostra Costituzione, così come propone, quando per esempio introdusse nella Costituzione, io mi scandalizzai, il principio secondo il quale non si può fare per passivo nel bilancio dello Stato, eccetera, eh, la Costituzione non detta norme su come condurre la politica, non è questo il compito della Costituzione, ma norme alla luce delle quali si possono assic assicurare i rispetti il rispetto dei... e anche della reciprocità. Ma la continuità di quel discorso, che io non chiamo discorso, chiamo processo, ma non credo di stare su un terreno diverso da quello che il professor Borges proponeva. Cioè la Costituzione mentre si forma e ha una fase anche magmatica, ma non di disordine, per carità, non ha, ha una pluralità di suggestioni che poi devono arrivare ad una formalizzazione. Purché però questa formalizzazione non fermi la natura stessa dinamica della Costituzione di discorso e di processo per esempio leggendo eh, il saggio terribile io, io lo dicevo privatamente poco fa di Marina Comè della professoressa Comè che ha dovuto affrontare una quantità di eccezionale di cose di quel tempo, di tempi successivi eccetera per arrivare a tirare fuori un concetto che ancora oggi è un problema per noi la stabilità economica che allora è una promessa tenendo conto anche del fatto che gran parte dell'economia era un'economia di ricostruzione e che ripartiva faticosamente con aiuto pesante di mezzi finanziari e anche materiali provenienti dagli Stati Uniti d'America. e ciò nonostante arrivare a prima possedere e poi a realizzare una stabilità economica è una parola interessantissima che però è una stabilità economica che non è mai stabile e questo è il bello, è lo simbolo di questo termine della stabilità economica che viene da un processo e chissà se riuscirà a mantenere questo processo. La prima contraddizione fra le tante è il mezzogiorno che nell'obiettivo della stabilità è un problema perché il mezzogiorno non possiede ancora la stabilità sociale quindi non ci si può possedere la stabilità economica e la estraneità questo, rispetto a questo percorso faticoso e tuttavia ambito di quel eh, progetto Beveridge che in Inghilterra era già stato pronunciato esibito, stampato, messo in discussione quando la guerra non era ancora neanche finita che aveva al centro non la stabilità ma addirittura un dinamismo economico destinato a produrre uno stato del benessere del benessere che un passo assai più avanti del Staat un regno tedesco che significava semplicemente un buon esercizio di una buona amministrazione, arroccato intorno alla protezione del lavoro, no? Il Wolframstedt era un'altra cosa, era un'economia, un ambiente economico, un ambiente, uno spazio dell'economia in fondo al quale c'era sì la stabilità, ma c'era il bene. E questo continuo contendersi di attrazione verso la stabilità, ma di impossibilità di imbrigliare le forze che verso quella per stabilità lavorano. E in questa direzione il saggio eh, di Peschi e Ciuffoletti è esattamente lo specchio di questo fascino della stabilità e di questa irraggiungibilità della stabilità. Quando Nenni dice la Repubblica è un mezzo, non è uno scopo. Un'affermazione che oggi ci farebbe saltare tutti sulle controlle, perché per Nenni, poi, l'obiettivo finale a quel tempo, quelle cose andavano diversamente, era continuare a fare l'amore con l'idea della rivoluzione: a l'amore eh, con l'idea della rivoluzione, leggere fino in fondo le suggestioni di un socialismo che a quel tempo appariva più carico di un potenziale di giustizia e di ridistribuzione rispetto ad un capitalismo che invece ha già in quegli anni poneva il problema della collocazione del lavoro, il problema della distribuzione del benessere, dei redditi, il problema di come condurre lo Stato, di come la conduzione dello Stato potesse essere un progressivo allontanarsi senza ritorno dalla tragedia del fascismo. E dalle duplice tragedie di ben due guerre mondiali alle spalle. Questo è il discorso o il percorso che noi ritroviamo. Per questo io dicevo in una telefonata di amicizia eh, con l'avvocato nostro presidente Mastroliva, dicevo questo non è un libro morto, ma non nel senso che non è un libro morto perché ha da raccontarci tante belle cose, sicuramente anche in questo senso, ma non è solo in questo senso, perché è un libro... E invece di concludere un discorso io credo che sia riaprenderlo adesso. Qual è il rapporto fra processo e stabilità? E qual è l'interrogazione che noi oggi possiamo rivolgere a noi tessi? Che uso abbiamo fatto della questione? Al di là del fatto che sia finita la guerra mondiale, che sia finita la guerra fredda eh, e quindi e siamo finiti diciamo, gli elementi di affermazione delle regole in un mondo che quello sia sì era morte era fermo anche se le forze di quel mondo comunque si muovevano che cosa ci è rimasto di quel mondo? Cioè, che cosa abbiamo perso? non ci è rimasto, a me è rimasto, ma noi abbiamo perso in quel mondo. la possibilità di costruire un ordine basato sul dualismo cioè un ordine che non è mai un ordine non solo perché non arriva ad essere un ordine definitivo, ma perché la sua forza interiore è il dualismo. Noi abbiamo perso questo elemento. Oggi la ricchezza non solo non porta il problema della redistribuzione, ma la ricchezza oggi, la migliore, la, quella ottimale, la strada per fortuna, è quella che non passa per il lavoro. Chi è bravo, chi è più bravo a evitare. Far passare i propri investimenti dal lavoro, e quindi l'investimento finanziario, al massimo, quello è il più ricco di tutti. E noi, nelle sedi giornalistiche, cioè, continuiamo a dire che la ricchezza diventa sempre più grande, ma sempre più piccola è la parte del mondo che la possiede questa ricchezza. E continuiamo a fare questa denuncia senza interrogarci sulle ragioni per cui io credo che quell'elemento di forza, di dualismo che la nostra Costituzione tuttora possiede, nella citazione per esempio del lavoro, sia stato un elemento disperso. Il lavoro in, in questa fase, molti si interrogano, il lavoro è stato ridotto ad una quantità economica. Non era così nemmeno negli anni in cui Marina Comevi cercava quella stabilità, eh, negli anni in cui, non in cui cercava, ha ricercato adesso, negli anni oggetto della sua ricerca. È la stabilità, ne nemmeno allora, non è un caso che in quegli anni il lavoro ruota intorno a lotte poderose, che non è una lotte per il successo. Era una lotte per il ruolo del lavoro nella rappresentanza politica ma nella rappresentanza generale dei figli della Repubblica. Quella era la lotta. Questo dualismo è andato perso, ed è andato perso un altro elemento che c'è nella nostra Costituzione quando noi diciamo i corpi intermedi le, le figure intermedie l'impresa che noi abbiamo completamente perso di vista nel senso che abbiamo perso di vista le classi, non è una bestemmia le classi e i ceti noi non sappiamo più recitare un decadono delle classi e dei ceti Ecco il comunismo, dove esce. Quando noi abbiamo perso l'etichetta delle classi intelligenti, l'importanza dell'impresa come luogo in cui si media la proprietà e il lavoro, il capitale e il lavoro, dove si incontra, nell'impresa si incontra, non alla televisione. Quando noi perdiamo questi elementi distintivi che stanno tutti nella nostra costituzione e che sono. Corrispondente alla dinamica, al rapporto fra ordine, fra stabilità e processo, che è un rapporto dinamico. Tutto leggibile, questo saggio di Zefino Giunfoletti che guarda le forze che hanno partecipato a quel processo e che poi improvvisamente forze terze, che poi sono sparite dal destino della nazione, come se fossero forze accessorie, che in quel momento va bene, ma dopo ci abbiamo i grandi partiti, ci abbiamo tutto, siamo entrati nella proprietà dello Stato, che ci frega delle altre forze? No, le altre forze fanno parte di quell'ordine che punta alla stabilità, ma è dinamico al sua interno, non accetta la disciplina, vuole l'ordine ma non vuole la disciplina. Questo dato è il mio nostra, che è presente è conservato nella nostra Costituzione e qualcuno vuole fare uso della Costituzione, della Costituzione del cambiamento costituzionale proprio per espultare dalla Costituzione questi spunti forti e dinamici, questo processo che non si ferma e questa stabilità che non è mai stabile. Ecco, questi elementi eh, che a noi, nella lettura della Costituzione, e nella pratica politica del quotidiano, tuttora, nella politica che ci circonda quando un segretario, un presidente di una regione si impegnano nella campagna elettorale per essere lui da capo presidente della regione. Questo è abbandono della strada costituzionale e della storia che ci ha portati a questa strada costituzionale, della storia nel senso delle culture giuridiche e politiche. Delle forze, delle forze che hanno creduto, che hanno rinunciato al tempo privato per impegnarsi nella costruzione di questa costituzione, che è una chiave per entrare una volta e per tutte nella storia come, nella come processo di contraddizione, di dualismi. Perché questo è il tempo della storia, il dualismo. Se noi questo dualismo lo pianiamo o ci dimentichiamo, tanto vale stare al cammino o andare al cibo con la propria amata. Vi ringrazio. libro fa uno sforzo ancora più eh, ampio, retroagendo e andando a eh, ciò che è accaduto dalla vita del fascismo al voto eh, per eh, la Repubblica e l'elezione della eh, Costituente e eh, permette di conoscere un lavoro in particolare il lavoro di Lenni e del Ministero per la Costituzione che è un lavoro su cui effettivamente bisogna, eh, bisogna fare luce per comprendere ciò che è accaduto dopo permette di capire la situazione in cui si trovavano queste persone e il modo che fu eh, definito molto costituzionale che si venne a determinare dopo la caduta del fascismo e come si diffuse tra le menti più acute eh, la consapevolezza che lo Statuto Albertino in quel complesso di norme eh, legislative ordinarie avevano ormai fatto da tempo il loro tempo e non si poteva ripartire di lì, considerando il fascismo come una parentesi, come un lungo incidente di percorso. Bisognava colmare questo vuoto costituzionale e lo si, poteva, si doveva fare non con i tempi dello studio e dell'accademia, tempi ovviamente lunghi e meditati ma con i tempi serrati della politica e in questa marcia a tappe forzate il libro descrive molto bene il ruolo propulsivo di Pietro Nelli lo fa in maniera mh, appassionata, liberale un, una narrazione, un racconto molto, molto appassionante non saprei usare altro termine del resto Nenni è un personaggio appassionante, appassionante un personaggio appassionante. che come ha detto il professor su, richiama il termine amore e eh, passione per, per la politica anche se nel descrivere questa questo impegno così forte, eh, il libro secondo me mette, permette di comprendere che Nenni ne, giocò un ruolo politico fondamentale come segretario del Partito Socialista, ricostruito da Nulla, contrariamente ad altri partiti, in particolare il Partito un ministra della sua organizzazione mentre questi erano proprio un gruppo di, eh, di persone ormai minimo eh, che eh, si fosse a fare questo lavoro e quindi un ruolo politico forte un grande carisma politico ma anche il ruolo istituzionale di governi e il governo Palli De Gasperi il lavoro con il ministro della Costituente e si coglie negli scritti del libro una cosa molto importante e cioè che un politico così forte così carismatico ha anche una grandissima sensibilità istituzionale e si ferma, non condiziona l'attività istituzionale per le sue eh, finalità politiche un grande rispetto della istituzione di questo lavoro di preparazione culturale della eh, Costituzione così come è anche molto interessante per noi mm, appassionati del, eh, del diritto eh, la vicenda di Massimo Severo Giannini narrata nel, eh, nel libro, io l'avevo casualmente scoperto qualche tempo fa che Massimo Severo Giannini, il capo di gabinetto di quel eh, ministero, è, non è stato solo un grandissimo eh, accademico, un grande amministrativista su cui eh, in qualche modo possiamo sui testi ci siamo formati. Narrando queste storie il libro permette di comprendere una cosa che sembra banale, e cioè come viene posta e matura l'esigenza di una Costituzione, perché a pensarci bene e a collocarsi in degli anni non era affatto scontato che si dovesse decidere di. Eh, porre mano ad una Costituzione e in questo il ruolo di Nenni è fondamentale nel porre l'alternativa, c'è cioè un passaggio di non ricordo quale degli scritti, l'alternativa o la Costituzione o il caos, la consapevolezza che è un modo eh, assolutamente necessario, una scelta assolutamente da fare poi permette di analizzare il grande lavoro che ogni volta definisce di alfabetizzazione costituzionale che è un lavoro fondamentale io francamente non pensavo che fosse così forte, io pensavo che nella commissione dei 75 fossero arrivati queste eh, teste eh, così eh, importanti da Costantino Mortati, ma portassero in qualche modo il loro background di studiosi, invece c'è stato a monte eh, del lavoro dei costituenti un lavoro addirittura ministeriale, il ministero che fa quello che ci ha spiegato poco fa il professor Torre, che non è una cosa eh, così eh, naturale soprattutto per dei ministeri che si stanno organizzando lì in maniera abbastanza eh, eh, direi quasi eh, improvvisata e quindi tutto questo amore enorme di studi di relazioni di confronti in cui si trovano in luce elementi eh, della Costituzione che noi eh, poi Leggiamo come eh, emersi nella commissione dei 75 e negli accordi, il, il famoso accordo eh, Moro-Basso-Togliatti eh, eh, che porta all'articolo 3, che sembra quasi una invenzione di quel passaggio, è eh, incredibilmente già presente nella relazione di Giannini, che viene citata dal professor Volpe a pagina 110 e 111 del testo. Eh, relazione preliminare sul tema che per i rapporti tra e cittadini attinenti alla eguaglianza. Nella mezza pagina che è riportato, che avevo intenzione di leggere, ma che eh, non leggo per, eh, perché non voglio occupare troppo tempo, ma vi invito a leggere a pagina 111, c'è in luce l'articolo 3 capoverso della Costituzione. E poi il libro fa un'operazione ancora più complessa perché non solo ci permette di cogliere in questo lavoro di Nenni, di Giannini e di un gruppo più ampio in cui i socialisti svolsero un ruolo così importante, non solo ci permette di cogliere i semi che poi vengono sviluppati nella Costituzione ma ci permette di cogliere anche le difformità e le criticità che poi si delineeranno dopo la Costituzione cioè tra ciò che era stato pensato, eh, propugnato e quanto si è realizzato nel compromesso costituzionale dove eh, ciascuno ha dovuto rinunciare a eh, qualcosa appunto va, va letto laicamente il concetto di eh, compromesso costituzionale come ci ha spiegato il professor Toppe e come disse eh, Togliatti in un famoso intervento con una escusazione eh, in qualche modo non eh, richiesta spiegando che non era un eh, compromesso in senso deteriore ma era un compromesso in senso eh, positivo quello che si andava a eh, realizzare e poi, come è stato riportato eh, poco fa, al tempo stesso dicendo che da questo compromesso ci si poteva in qualche modo slegare in sede di interpretazione eh, del, eh, dell'atto. Ma ciò che nel libro emerge e che il disegno di eh, Nenni e di Giannini era un disegno che già prefigurava alcune criticità che avrebbero dovuto essere affrontate e che non lo sono state in maniera, eh, in maniera compiuta. Penso alle posizioni di Nenni analizzata dal professor Poppe a pagina 41 seguenti sul monocameralismo posizione che non è passata penso alle posizioni di Tannini eh, alla sua attenzione ai problemi di funzionalità dello Stato eh, problemi non tutti risolti nel compromesso costituzionale problemi che eh, avevano ben presente la consapevolezza di cui parlerà Caravandrini nel primo bilancio eh, a dieci anni dalla Costituzione, la consapevolezza che le dittature sorgono non da governi che governano, ma dalla impossibilità di governare di governi democratici. O penso agli studi, alla profonda conoscenza che Costantino Mortati aveva nella Repubblica di Weimar e nel suo tentativo di inserire nella Costituzione anticorpi a quelli che erano stati i limiti di Weimar. Considerazioni che valgono per Nendi, che valgono per Giannini e che eh, valgono un po' in generale per le posizioni del partito socialista e direi forse ancora di più del partito d'azione e cioè quei partiti che erano i più innamorati della eh, rivoluzione per tornare alla terminologia molto eh, suggestiva di, eh, di Silvio eh, Sulta e che poi ancora una volta, chiaramente, Rey aveva fotografato in quel bellissimo bilancio del primo comunitario alla Costituzione, ma analizzando ciò che era accaduto, scrive: per compensare la rivoluzione mancata, le forze di destra non si opporsero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa. E quindi, l'auto spazio all'elencazione dei diritti con eh, problemi invece sulla organizzazione dello Stato e sui meccanismi di attuazione dei diritti. Io mi occupo eh, di diritto del eh, lavoro e eh, una parte della Costituzione che ovviamente ho dovuto eh, approfondire è quella relativa all'articolo 4 e alla bellissima affermazione che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, affermazione bellissima ma di difficoltosissima attuazione in cui gli strumenti sono stati costruiti e decostruiti in un processo che eh, si è sviluppato negli anni successivi con alterne vicende e che in generale anche nei momenti più alti ha eh, teso più a difendere i posti di lavoro in atto che a creare nuovi posti di lavoro in tavola reali politiche di massima occupazione. Oppure penso ai problemi dello Stato, si parla molto della organizzazione parlamentare, del ruolo del Parlamento per il rapporto con il Sabitito, aggiungerei quella che è la mia esperienza da parte sulla giurisdizione, con le problematicità della realizzazione della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore avvenute con una grandissima difficoltà, perché ho scoperto che Enemi aveva una posizione nettamente contraria alla all istituzione della Corte Costituzionale, possa anche alla Cassazione e a questa affermazione della eh, Carta Costituzionale per cui... Eh, Dopo l'esperienza del fascismo si voleva il massimo di tutela dei diritti e quindi ci si impegnò nell'articolo 111 nell'affermazione per cui tutte le sentenze sono ricorribili in Cassazione determinando un eccesso di tutela che porta oggi ad avere la Corte Suprema Americana che decide 100 cause all'anno e all'estremo opposto la Cassazione italiana che solo nel civile decide, 30, riceve 38.000 ricorsi in un anno e riesce a deciderne circa 30.000 e quindi una bellissima prospettazione di tutela dei diritti che non fa il conto con il contemperamento dei diritti. Gli esempi potrebbero essere dati solo per dire che questo libro ricostruisce una vicenda storica ma è incredibilmente utile per la comprensione di problemi ancora nostri. Grazie Grazie, buon pomeriggio. Quattro considerazioni da una persona appunto che non è un giurista né uno storico che vengono fuori dalla lettura di questo rapide per concludere, per quanto so, il nostro pomeriggio. Prima considerazione, ho imparato un sacco di cose su un periodo degli anni 40 molto preciso. E, ehm, sono contento perché oggi viviamo in un tempo assolutamente schiacciato sul presente nel quale pare non esserci prospettiva eh, neanche a meglio termine, eh, sono convintissimo ci sicuro che questo, in questo tempo sia assolutamente necessario allungare lo sguardo aprire lo sguardo e rendersi conto che tante volte i decenni, il passaggio dei decenni eh, diciamo, è molto meno lontano di quanto ci sia eh, per spiegarmi eh, credo sia anche se con moltissima cautela con moltissimo garbo qualche elemento diciamo di somiglianza tra il periodo attuale e un periodo a cavallo, molto brutto a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30 insomma se ci leggiamo in quel bellissimo libro che ha scritto Mark Manzauer, è, diciamo, il grande scontro tra le due destre la destra liberista contro la destra fascista e Bruning contro Hitler è, diciamo, il grande scontro politico e non dobbiamo forzare naturalmente i paragoni però certamente quello è stato in un periodo nel quale il movimento socialista e il movimento progressista ha avuto delle difficoltà e, come dire un esercizio a 80 anni di distanza di rilettura non guasta eh, eh, fatto con bravo così come eh, non guasta affatto un esercizio di rilettura di questo breve periodo subito dopo la guerra per capire come dopo una catastrofe assoluta come quella che è avvenuta, si sia riusciti a venirne fuori, non perché sia necessariamente una catastrofe quella che ci attende, ma perché, come dire, nutrire l'oggi, la dichiaria passato, lo trovo particolarmente. Seconda considerazione, ho imparato tante cose sull'attività di Nenni e Giannini, sul fermento politico che animava Nenni, sulla capacità, sul fermento intellettuale, sulle capacità di Giannini, ma mi ha molto colpito la circostanza che entrambi, e in particolare Nenni, tenessero enormemente al contatto con i cittadini. Cioè erano lì per raccontare, coinvolgere i cittadini che quello che stavano facendo era un processo. Animato, il più, doveva essere il processo animato il più possibile dalla partecipazione popolare, cosa niente affatto banale, soprattutto se riportata ai termini nostri. Da capo citerei un libro che mi è capitato di leggere, che mi ha un po' agghiacciato eh, negli ultimi giorni, che è questo libro di questo politologo polacco-inglese che si chiama Jan Zielonka, che è l'uomo che è andato sulla cattedra di Daden che ci racconta una cosa che già sappiamo, cioè che in Europa è in corso una controrivoluzione, contro l'Europa contro liberale, e che ci dice molto semplicemente che questa è successa anche non perché la gente è impazzita, non perché siamo diventati tutti cattivi, ma perché noi, le elite degli ultimi vent'anni, siamo stati tremendamente supponenti, tremendamente certi che quello che dicevamo noi era quello giusto che chiunque si opponesse era un cretino o un ignorante, che le cose da fare erano assolutamente quelle e che come dire, non c'era nessuna alternativa. Eh, Un'azione di convincimento, di, di dialogo con i cittadini è venuta terribilmente meno e poi ci siamo svegliati una mattina e ci siamo accorti che in tantissimi paesi europei con i gilet gialli, o col voto per partiti fascisti come quello ungherese diciamo, i cittadini si sono venuti, sono venuti fuori diversamente e quindi quello che io ho tratto dalla diciamo, vicenda di questi due uomini è come dire questa attenzione spasmodica nel momento in cui c'era il massimo della capacità professionale da parte di Giannini a condividere con i cittadini attraverso un processo partecipato quello che si è andato terza osservazione più di mia, scusandomi dire per l'approssimazione delle prime due una terza eh, osservazione più di mia competenza eh, che riguarda naturalmente il capitolo della professoressa Comei che descrive, diciamo, molto bene a mio avviso, questo grande passaggio di discontinuità che c'è eh, nell'impostazione economica rispetto al periodo da cui si proveniva. naturalmente una cambiamento che la professoressa Comelli giustamente inserisce diciamo nello spirito dei tempi e quindi eh, diciamo nello spirito di Bretton Woods nello spirito della supremazia americana sul mondo eh, sul, eh, sulla forte impostazione lusbertiana che si traduce in due aspetti complessivi da un lato integrazione internazionale e con l'Italia deve uscire, esce uscirà con la Malfa eh, nel giro di pochissimi anni, molto più velocemente di quanto si pensasse, da una situazione autarchica e si eh, inserisce nel mercato internazionale. Passaggio propedeutico poi alla Costituzione dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e dai primi eh, eh, costruzioni di tipo europeo, che arrivano pochissimi anni dopo quindi da un lato diciamo apertura e concorrenza anche rinunciando alla sovranità valutaria perché questa idea che noi siamo sempre stati sovrani della valuta diciamo, andrebbe un pochettino riconsiderata perché in quel sistema come dire, giocavamo un ruolo di equilibrio in un sistema a cambi fissi nel quale il, il, diciamo, era la potenza egemone cioè gli Stati Uniti che dava il ritmo all'economia internazionale anche se eh, eh, le, i singoli stati sovrani avevano qualche margine di azione sicuramente non avevamo diciamo, la piena sovranità quindi da un lato integrazione e concorrenza dall'altro un aumento rispetto al, all'Italia liberale molto sensibile del ruolo dello Stato nel quale eh, ovviamente eh, la professoressa Comedi costruisce non soltanto il quadro internazionale di Pio Suppa il professor Suppa parlava a Pocazzi, appunto di quello che succede nel Regno Unito a Porto Beveridge e qui è chiara la continuità con la tradizione litiana che riparte a 20 anni di distanza e con questo cambiamento molto interessante di cui sapevo relativamente poco che è descritto nel libro del pensiero cattolico che, per il quale diciamo, il passaggio da Sturzo a, a, a Saraceno e De Gasperi è un passaggio estremamente grande. Certamente quello che si descrive è eh, come dire, la cornice che, eh, su cui si lavora nel Ministero per la Costituente per il, inserire l'Italia in questo nuovo mondo, un mondo nel quale c'è concorrenza e c'è capacità della politica e economica italiana, un mondo che è funzionato in molti preti e molti difetti in Italia ma piuttosto bene fino agli anni 70 e che non è stato sostituito come dire, da una cornice istituzionale altrettanto convincente circostanza che è all'origine di non coprire i nostri prodotti ultima osservazione un po' più al margine ehm, eh, come dire, nella, nella lettura del libro è questa e mi pare di capire che eh, rispetto a quello che si pensava in quegli anni 45-46 il percorso di uscita dell'economia italiana dalla grande crisi, dalle distruzioni della guerra fu molto più rapido di quanto si pensasse. fu un percorso eh, eh, relativamente di successo eh, ma nel quale come dire, ci si diede delle priorità molto decise. Le priorità molto precise erano la ricostruzione del sistema infrastrutturale del paese, soprattutto quello elettrico e stradale, da un lato e l'utilizzo delle risorse disponibili eh, dall'aiuto americano per le importazioni chiave che servivano al rilancio dell'industria. Entrambe le circostanze infrastruttura e industria lì dove erano e in parte così come erano, cioè erano la priorità massima del periodo fu probabilmente inevitabile, quella di fare partire al più presto l'economia. E questo torna diciamo, con l'intervista che Pasquale di Pazzaraceno fece poi negli anni '70, che fu pubblicata dalla Terza, nella quale appunto raccontò come di fronte al, all'esigenza, da un lato, di rilancio dell'economia italiana e dall'altro, da mettere mano ai problemi strutturali come il grande squilibrio territoriale nello sviluppo tra l'altro quel po' che c'era di industria nel mezzogiorno fu molto ma molto più danneggiato dalla guerra di quella che c'era al nord che continuò a funzionare fino alla fine insomma Ciaraceno ci raccontò di questo sacrificio nel mezzogiorno che fu lungo perché in realtà la politica meridionalista andò a regime soltanto cominciò ad andare a regime nel 52-53 ed ebbe la sua svolta diciamo più direttamente di industrialista del 58, e non ci dimentichiamo mai anche rispetto alle polemiche attuali che la distanza tra nord e sud allo scoppio della prima guerra mondiale era relativamente piccola e che fu il periodo fascista dell'autarchia ma anche questo periodo della ricostruzione furono gli anni in cui le distanze diventarono molto più grandi, questo divario continuò a crescere ancora per dieci anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Che dire di questo? Che probabilmente si fece la cosa giusta, che era quello necessario per l'intero paese e che ciascuna parte del paese contribuisce al suo sviluppo anche con eh, come dire, sacrifici e ritardi, sacrifici e attese. Questo periodo ci, ci insegna che eh, quando c'è un interesse nazionale preminente eh, gli interessi di parte del Paese devono attendere, che sono poi le stesse cose che scriveva eh, Francesco Saverioniti all'inizio del Novecento quando raccontava diciamo, del grande sacrificio del Mezzogiorno nell'Ottocento fatto per la prospettiva nazionale. Anche questo mi sembra diciamo, una storia utile da ripercorrere oggi, nel quale come dire, gruppi e territori battono cassa nell'immediato, quello che siamo oggi viene anche da queste vicende a cui hanno contribuito tutte le parti del paese ripeto e concludo, punto un po' marginale rispetto al libro ma che a me piace sottolineare perché certamente sia la, eh, il gruppo dell'Iri sia i politici eh, democristiani, socialisti comunisti, azionisti, repubblicani dell'epoca avevano assolutamente ben presente che il paese sarebbe cresciuto solo con lo sviluppo del mezzogiorno, ma anche questo poi nella realizzazione politica come direbbe anche i suoi tempi ritardati perché la politica è il regno del possibile, l'importante è ricordarlo e quindi ricordare che quello che siamo oggi nel bene e nel male viene da tutte queste vicendezioni. Grazie.